Thank okay. you.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 per altri mille anni, e vuole rinverdire ricordi passati, <ride> aveva ragione, tre, quattro, mille ragioni, decenni di, di razionacinanti eccessi, avevano inaridito fino anche ogni mio elementare presupposto di comunicabilità, bravo,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 Aspettando che Isidoro terminasse un giro sul trenino. Mamma, mamma, è bellissimo! Ci saranno gli animali tu! Vuoi fare l'altro giro? Vai. Dai il gettone all'uomo con la divisa rossa. Vai. Gilda non mi aveva chiesto dove ci saremmo sposati o dove avremmo vissuto né chi sarebbero stati i testimoni, nessuna domanda relativa al ristorante, al viaggio di nozze, alle foto, agli invitati, bomboniere, adobbi floreali, limousine, paggi paggetti, veli, vedete, musica, cori, coretti, anelli, catene, nulla. Gilli aveva iniziato dicendo... Va bene. Poi aveva atteso che il popolo fosse lontano e allora guardandomi negli occhi. E lui. sarà mio figlio. <SILENCIO>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 occupa la mente e tutte le passioni, ma tu offendimi con albe boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondimi in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni, il tuo destino è detto...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 a guardia del tuo letto caldo e bellutato, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu mi incanterai col tuo dilemma, penna verde, qui tutto niente, scarabocchiato ieri sul fronte dello scrigno, come mistero la tua complicità. Ma tu offendimi con albe boreali, Sussurrami di tuoni di tempeste Ma tu affondami in nuvole di abbracci E poi ritrovami nelle bugie dei sogni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 ci porta lontano, più profondamente, che sia verso le esperienze vissute. Le poesie sono tante, tutte belle, io non ascolta una così bella come le altre. Ignazia la tempesta. Un altro giorno si allontana. È vero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 che scuota gli assonnati, soffre il lemma tra luce e buio, ignazia, la tempesta, avanza e muove il casco di banale sospeso alla trave del casazzo. Procede, variando ombre intorno alle pareti della stanza, per l'oscillare dei lampioni sulla strada,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 che non sapevano comprenderli, eppure ce ne rendono le scarpette di distallo in puga verso casa, a mezzanotte, lasciando traccia al principe dei sogni. E che faccio? Leggo un'altra poesia? Devo leggere? Allora leggo tutto il libro, no, no, no. <ride> mi faccio le parentate. A me piace ah. la poesia. A me piace la poesia. Adesso no. è mi piace la poesia. Adesso è vero, adesso è una grande sfida. Che faccio nelle parentate? Un saldo, un road, è il titolo di questa poesia. Si tenta e si ritenta, si prova e si riprova. Si gira e si rigira, si volta e si rivolta, volteggio rivoluzione. E viene il giorno in cui si pensa, la calamastica delle lancette, orologia a con cassa e legno. Spero davvero che sia oppresso d'altri impegni, amanti e mogli, peccati e giuramenti, batteracche e sante, un saldo, un volo. Amici in fuga dai problemi e vizi costanti nei bisogni. Lascia che grazie a cieli puntati in altri nessuno è giunto al centro della terra. Allora, bravo Bruno, un applauso.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 Le case di montare con messo rock'n'roll del sesso ma di rimando le disse son cinquanta cinquanta aveva un fiore Fumando all'angolo del E le nevischere, se, se ci calmassimo, affonderim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 Poteva spegnerti con una bampami l'ultimiccia candela a stoppio se solo la fiamma non fosse nata cieca.